Un attimo al discorso che mi era molto piaciuto, quello delle sfumature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 mai in questa puntata siete stati così bravi. Perché Beh, la Juve è troppo lontana da noi, quindi adesso non abbiamo perso proprio il pathos di quella competizione calcistica. che. <ride> e allora, così. e allora, Pietro, visto che hai parlato di competizione calcistica, partiamo proprio sì. dalla prima fotografia. La vostra rivalità l'abbiamo espressa così, con un Pietro Di Lorenzo Maradona e un Riccardo Falcolini no. Juventino Platini. <ride> Cosa ne dite? <ride> guarda, un po' non la vedo l'immagine, non so come è, non riesco a vederla, però sono... Pietro, io questo è l'incornicio, guarda. Il... Pe... Io be... io non... io... Tra eh, l'altro sì, sottolineo sì, che il volto di Riccardo Falconini si integra perfettamente con quello di Platini, sì, sì, sembra lui. Questo è l'incornizio, ma non è un fotomontaggio, è proprio lui solo che porta gli occhiali, tutto qua. Ma non c'è solo questa eh, di, di card, perché ne abbiamo preparate altre due. Allora, Maradona, Platini, rivalità calcistica, poi anche una rivalità proprio familiare, Sandra e Raimondo, eccoli qua, <ride> <ride> con Pietro Di e Lorenzo con, con che questa. legge la gazzetta e Riccardo Falcolini che insomma attende, che barba, che noia. Mia... Con questa la chiudiamo qua, <ride> la nostra gazzetta si no, è... interrompe oggi. <ride> ah, è, è fantastica, e fa, questa è veramente fantastica. Insomma, te che leggi il giornale, bella, Pietro. Tra l'altro, insomma, la, la gazzetta, cos'è la gazzetta dello sport? È la non gazzetta so se... dello sport. Ah, sì. bellissima, sì, sì. proprio per rimanere in tema calcisti.